Che che che è stato oggi questo nuovo video? Quest'oggi ragazzi, bentornati in YouTube perché già mi sto alterando e sentendo male. Questo oggi siamo in un video reaction della canzone di Anthony. Mm -hmm. Francisco like, dislike. Io mi vorrei solo stare zitto perché andavo a parlare. Me devo solamente staccarmi, è buono perché sono come parte here. Bella Peppe, quindi mi altro. Ragazzi, oggi Oggi è uscita la canzone di Anthony, proprio voi. È uscita ieri, ve la lascio in descrizione o in alto a destra. Dipende come mi prende, se mi prende o no. E bella ragazzi, siamo a sentire questa canzone perché mi parte già. Mm -hmm. Andiamo eh. Che cazzo è sta scena? Guarda sto coglione Silenzio ragazzi, silenzio Sto coglione qua, guarda, guarda, guarda delle differenze tra like e dislike Se vi dico like, cosa vi viene in mente? Barbara Durso che cade a pomeriggio Che Cristina è... Oh, è vestito da minion mm, Non proprio, ci siamo vicini qui e se vi dicessi dislike... Mi piace... Comunque io questo lo conosco. E Simone. Ma ah, Simone, mica mi avete detto che stavi nel video. Esco. Ma chi è l'allenatore della Roma? Raga, sto qua è identico a me. Ve giuro, io non so, stato nel video, raga, ve giuro. Raga, ma non è possibile, questo so io. Non mi ricordo proprio di aver fatto il video, raga. Poi manco c'ho questo occhiale io. Ah, raga, c'ho gli stessi occhiali. Ma manco c'ho la maglietta uguale, raga. La maglietta... Non ce l'ho io quella maglietta là. Cioè, raga, manco ce l'ho io. Raga, è la stessa macchietta! Ma ci sta mariendo. Ma riga! Ma che storia! Che storia, ragazzi! Ma riga, ma sono io! Porca toglia quando sono andato dentro mi sono cascato un po' dei capelli. Ma hanno clonato, raga, mi hanno clonato! Chi è stato? Chi l'ha detto? Non parla nessuno, eh! Infame, non nessuno, sono tutti infame. Oserei dire che una, una ballerina era un botto figa. Cioè, c'è stata una che gli volevo mettere le mani addosso. Per quanto, ho detto: oh, ma come fai ad essere così bella, deficiente? Like dislike, ti chiama e non rispondi? rispondi. pure Federica! Oddio, raga, ma è sta roba? Pure Federica! Sta spacciata, sta spacciata. Pure Alesia! Eh Alessia qui, che... Ma porca puttana sto ragazzino ammazzo Eh raga ma quello è voi eccola, eccola l'infama eccola, eccola, eccola, eccola Questa qui raga Cioè mi stava a sentire male Vegio mi stavo a male io Niente <sussurra> però raga non mi ha invitato Ah pure Dario c'è cioè. Raga dai, c'è cioè, Dario non ci sto io Come cazzo è possibile C'è Dario Ma io ragazzi non mi C'è pure Dario E anche Marzia C'è pure Alessia C'è se Perché a me non mi ha invitato? Cioè c'è sta Dario, c'è sta Simone, c'è sta. Vedete metto il dislike invece. Vai, sono bravo che messo mi piace, Anthony. Comunque, a parte gli scherzi. Sì, c'ero anche io nella canzone, ovviamente. Sono stato molto orgoglioso, molto fiero di aver partecipato a questa canzone. E soprattutto perché stando comunque eh, a contatto con Anthony, a contatto con Alessia, ho visto veramente. Go. Cosa hanno provato a fare queste canzoni, quanto impegno ci hanno messo Mi me sono perso, mi sono so perso il discorso Porca puttana che stavo a dire. No, ragazzi, non ci sono, mi sono dimenticato. Penso che il lavoro si sia visto è andato, Sta andando benissimo, almeno per ora sta andando benissimo e in questo momento è settimo in tendenza Sta a 12.000 ascolti su Spotify, su iTunes, non lo so C'è stato un lavoro gigantesco dietro quel giorno mi metto Ora parliamo un attimo di me quel giorno io eh, stavo con 40 di febbre a girare quel video Mi sono sentito Raga mi sono sentito mai... Io non ho mai avuto 40 di febbre Proprio quel giorno ho avuto 40 di febbre e mi stavo sentendo malissimo Canzone a confronto di qui parte la ship Cioè Mm, ha fatto proprio tutta un'altra cosa e la base è orecchiabile al massimo è veramente commerciale quindi io la cosa qui già la sento io cioè la sentirei già in radio già la sento in radio per questa canzone perché secondo me raga questa canzone potrebbe anche essere un andiamo a comandare perché andiamo a comandare era una stronzata del genere cioè non è una questa qua non è una stronzata del genere non è una stronzata come andiamo a comandare però voglio dire più o meno la stessa cosa almeno like dislike ha un, un testo e sociale, sul bullismo, sul cyberbullismo. Questo video è stato fatto. Anthony ci ha messo Anthony, Alessia, tutto il gruppo che è stato. Ma che cazzo? Ma è un gatto! Tutto il gruppo che c'è stato dietro. Hanno fatto un lavoro gigantesco. E credo che io e Simone siamo veramente orgogliosissimi di aver conosciuto Anthony. Perché noi, Anthony, lo seguivamo come tutti quanti, ma abbiamo avuto questa fortuna di conoscerlo. E posso dire che è un ragazzo, penso, il più creativo che abbia mai visto in vita mia, è simpaticissimo, onestissimo, lealissimo, bellissimo, non lo so. Professionalissimo, gentilissimo, qualcos'altro qualcos è buonissimo, fighissimo Non mi vengo un'altra cosa, buonissima. Lo stesso per Alessia, eh? però. E <ride> rivolta al femminile vi invito veramente ad ascoltare questa canzone andate a mettere mi piace sul mm, su youtube mettete un bel like a questa canzone su youtube sentitela, vi lascio anche il link in descrizione, di, se la potete sentire su spotify o su itunes o vi lascio anche il link di youtube se questo video vi è piaciuto vi ricordo lasciate un bel mi piace, lasciate un mi piace anche alla canzone, ascoltate la canzone mi raccomando commentate con qualunque cosa lo vogliate soprattutto fatemi scrivetemi un vostro giudizio di questa canzone Cosa ne pensate? E raga, ci si becca. Fammi così. Fammi così, sono una brava persona. Sono una brava persona. Ci vediamo venerdì, raga. Like.